Ci occupiamo di moda etica ed ecologica e di turismo responsabile, in particolare i prodotti che sono qui vengono prodotti in Brasile e in Uruguay in progetti che coinvolgono persone particolarmente escluse come ragazzi di strada, orfani nelle favelas brasiliane o ragazze madri in Uruguay. Lavorano elementi completamente naturali o di riciclo, jeans, scarti della produzione di jeans, cuoio, cotone riciclato, eccetera. E poi ci occupiamo di turismo responsabile per offrire la possibilità ai turisti italiani e europei di incontrare e conoscere personalmente questi progetti facendo una vacanza.